Italia! E' eh, bella l'Italia! Eh. Salto! Ora il dipartimento di tempo. Stiamo cercando un cantante ballerino fuggito con una pietra monica e un bastone da passeggio. Mm. Se l'avessi già vista. Eh, L'avrei colpito con il mio rastrello. È micidiale. Va bene, ma non mi faccio perdere tempo. E tra poco la, la pausa pranzo. Non me ne frega niente la tua pausa pranzo. Io. Eccolo! Vivi e pronto! sono io che ti bastò e ho ancora il mio iphone negli anni cinquanta ah quel vecchito chissà chi era ah, la gamba Mi dica Come stai? Sei felice che quel bastardo Che fossi morto, eh? Invece sono ancora vivo, bastardi! Alta <ride> tutu!